e benvenute nel mio bagno ormai ci avete fatto l'abitudine vero a essere nel mio bagno ecco i miei capelli sono assolutamente così oggi perché andiamo a provare insieme questa tinta della natural easy testa nera è il colore 570 castano naturale questo qui dovrebbe essere questo. tinta permanente 100% copertura dei capelli bianchi e lo vedremo. Risultato colore naturale, riflessi multitono, ricco nutrimento. Ok, allora, intanto partiamo. Dice di avere tre colori pre miscelati in modo da essere un colore naturale e multitono. Noi partiamo da questa base. Aspettate che tolgo il ciappo. Sì, questa è la mia maglia da, da tinte. Ce l'hanno tutti. In questo caso la mia è di della... Allora, il colore di partenza è questo, un casino, quindi perché sono tre colori, qui ci sono capelli bianchi a manetta che si vedono bene, quindi iniziamo a provarla. Allora, facciamo un video senza tagli, quindi via la molletta e vediamo cosa contiene. Dunque, come sempre l'attivatore, poi... Il colore giusto, 570. Poi vediamo se tiene fuori tutto il trattamento. Dopo che facciamo dopo le istruzioni che lo facciamo dopo e i guantini. E I guantini partiamo dai guantini. E appoggio tutto, partiamo dai guantini. Giustamente, eccoli qua. Saranno quelli tipo COP, vediamo. Si, sì, ma ci vanno benissimo. quindi mettiamo i guantini o li mettiamo dopo il prima miscelo facciamo che prima miscelo e poi dopo li mettiamo così non ci sono problemi lo facciamo in questa ciotolina che adesso appoggio qui ecco, allora in teoria andrebbe fatto eh, il colore dentro l'attivatore, si miscela e si applica con questo, non mi sono mai trovata bene a fare in questo modo ma lo faccio col pennello quindi questo attivatore lo metto completamente dentro alla ciotolina e poi ci metto anche il colore semplicemente quindi così stando attenta che ci vada proprio tutto tutto tutto al massimo schiacciamo un po' in questo modo ok e qui tutto, ok dopo lo sciacquo lo metto nella plastica, poi dopo ci mettiamo il colore, che è a reperire così, ok, e quindi aspettate in questo modo lo faccio qui, perché sennò no faccio danni e poi dopo vi faccio vedere ma credo che nessuno abbia bisogno di vedere come si fa il colore, cioè come si spreme un tubetto di colore, però lo facciamo, aspettate che mi appoggio qui in basso. Ok, direi che l'ho spremuto tutto, e qui dentro, adesso chiudiamo anche questo perché non sporca in giro, e con il pennello andiamo a miscelare, così. Ok, allora intanto che mi scello vi dico che mi concentrerò soprattutto sulla parte qui davanti, ok, per uniformare un attimo il colore e poi dopo il rimanente sulle lunghezze, però mi interessa proprio la parte davanti. Non sono una parrucchiera ma il mio metodo eh, mi sono sempre trovata bene, poi vedremo. Allora, partiamo, lo appoggio nel lavandino così so che non macchio niente e partiamo in questo modo. mettendo buona parte di prodotto qui sulle radici poi io faccio sempre prima una parte e poi l'altra quindi adesso faccio così i guanti i guanti perché non mi avete detto che dovevo mettere i guanti a questo punto Non siete delle bravi assistenti se non mi avvisate neanche che non ho i guanti. Messi. E andiamo avanti. Okay, e abbiamo fatto. Dunque, non mi sono preoccupata di mettere crema idratante o altro intorno, perché intanto adesso eh, con l'olio denso dell'estetista cinica, che per me è spettacolare, tiene via tutto, subito, quindi non mi sto neanche a preoccupare di... ecco fatto, già rimosso, guardate. già rimossa la parte in più, adesso scusate, e andiamo a leggere le istruzioni, perché come sempre, se no io sbaglio, i tempi di posa, come sempre. Allora, dunque per le nuance, aspettate, questa è la 5,70, quindi non ci interessa, dice 30 minuti, 30 minuti. E quindi noi ci rivediamo qua tra mezz'ora dove andiamo dopo a rimuovere e vedere il risultato finale ok allora eccoci qui 30 minuti passati direi che è il caso di andare a rimuovere l'ho già tagliato ma dopo andiamo a mettere anche questo che è il care conditioner ok come sempre e non vi ho detto in quello che è il mio video se non c'è un cane che abbaia non sarebbe un mio video no? comunque come shampoo sono qui, sono qui, sono qui ed eh, usiamo sempre questo della view Point. quando faccio le tinte è fantastico perché ed, non ha siliconi non ha sale, perfetto adesso andiamo a rimuovere e vediamo il risultato allora eccoci qui con il risultato finale allora lo so che non sono in piega ma l'ho lasciato asciugare all'aria intanto che ed, facevo delle cose in cucina così ho messo davanti le pappe dunque mi piace, allora vediamo cosa prometteva Dunque, risultato colore naturale, beh, sì, assolutamente. Riflessi multitono, sì, aspettate, cerco cioè, di stare così, così c'è la luce, è un multitono, cioè, cioè, non è un colore piatto, quindi ci piace anche per quello. Ricco nutrimento, beh, sì, sono morbidissimi, cioè. Sono assolutamente morbidissimi e soprattutto doveva coprire i capelli bianchi. 100% copertura dei capelli bianchi. Sapete che non ho controllato, ma adesso controllo subito con voi. Oh, sì. Sì, sono spariti. Anche qui davanti sono spariti. Quindi direi che mantiene assolutamente le promesse. Il colore è anche abbastanza fedele. Aspettate. Direi che è abbastanza fedele, considerate che ci sono le luci, ma è fedele. Ha coperto la ricrescita, quindi mi piace. Promosso, promossissimo. ed è niente, adesso vado a legarmi i capelli perché non ne posso davvero più. <ride> Comunque sì, subito una volta lavati erano quasi stopposi. Ma data la crema quella solita finale, spettacolo, guardate. Non ho dato eh, niente per lo styling, anche perché li ho fatti asciugare così, cioè spettacolo, me ne vado a legare anche perché così non è... evito di toccarmi continuamente e niente mi è piaciuto, allora fatemi sapere se avete avuto un po' di compagnia con questo video se avete provato questo prodotto ed eh, io comunque ve lo straconsiglio e noi ci vediamo al prossimo video magari non nel mio bagno ciao, ciao. ehi sono qui, ciao